Amici miei! Sì, ho scaricato due giochi, uno dovrebbe essere GTA VC, city quello originale, e l'altro dovrebbe essere tipo un gta tarocco però pesava tipo 830 megabyte, megabyte. sì, si sì megabyte quindi dovrebbe mh, essere okay. please lose come il download game data è il primo che gli 800 raga riga, riga c'è cioè 867 più il coso dello scaricamento data cioè deve essere un grave gioco attenzione attenzione ora funziona funziona testo un po' i tasti Buh, va bene. E as, sembra funzionare. GG Copyright di sicuro. Ok, allora un camion. E lo stesso camion. Un cancello che si apre. Il camion che va. Il camion che va avanti. Sempre il camion è preso da un'altra angolazione, il camion è preso da un'altra ancora angolazione, un altro camion ancora, clicco start ma non succede assolutamente niente, questo così sta facendo un sigaro più grande delle sue dita, e trovo che modo militare, mi sa che sono militare, quindi si la schifo, usciamo, Rely, non ci restiamo, Rely. non ci scopri le cose dopo non ti capisci, well? voglio. Evo, yes, oh, non urlare, non ti ho detto non parlare, ti ho detto non urlare, un alto. Perfetto. Okay. ok, Jerry! Huh? <laughs> no, Vic, tell me, why did you sign up, huh? Stay out of jail because you like Eeeh gioco fa proprio. Cioè diciamo che è carino. Ci sono le cose fondamentali, diciamo. però vanno sistemati un po' i comandi le missioni vanno fatte meglio la mappa cioè proprio la giocabilità in generale non si cioè non è proprio uno di quei giochi che ti coinvolge proprio come GTA il mio voto è, è 5. Eh, raga, io vi lascio il gameplay intero, cioè non, non faccio tagli eccetera, però secondo me non, non è bello, cioè magari metto tipo... cioè metto un po' più veloce, tipo 1.25. E lascio il gameplay completo al massimo se vi piace voi ve lo guardate però Anche, sinceramente se gioco non mi piace tanto non mi piacerà sicuramente neanche il prossimo Perché se volete sapere la verità un gioco fatto bene ma veramente bene Per telefono di, di questo tipo cioè di gangster e robe del genere Non lo potrebbe essere gangster New Ireland, però ha già fatto un po' che comunque non ci sono tipo rapine non c'è roba del genere quindi non è un po' lo stile tipo di GTA proprio se no se volete un gioco proprio del genere eh, vi comprate una play oppure un computer decente o, o vi craccate eh, GTA come avevo fatto io sul computer se no ve lo comprate se siete da play sennò, se no se ve lo volete comprare anche da pc è uguale a fine craccare si fa solo se non c'hai voglia di spendere soldi per un gioco e io non avevo voglia di spendere per, cioè, soldi per un gioco, tanto ho la possibilità di craccare, non vedevo. non vedevo diciamo il perché dovrei comprarlo. Vabbè, comunque mi sa che eh, per PlayStation, visto che c'ho FIFA 19, vendo quello anche, cioè se ci farò pochi soldi, sì lo so. Beh, al massimo poi mi prendo GTA 5 usato, perché il resto dei soldi mi sa che li shopperò su Fortnite oppure per comprare altre cose. Quindi anche se usato alla fine è sempre GTA, quindi ne lo compro sulla play in standard art perché comunque GTA cioè, è un gioco veramente che merita tanto, bellissimo, coinvolgente. Invece questi giochi sono solo falsi e fanno cagare. You want some of this? You were on the part. I'll it What to drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. you. Ah. I'm here in the heading updates. You should know what you're messing with. yeah. C'era prima. C'è una macchina smacchina. Mi <laughs> Hot dubs and five mill and a spot of the it. Oh, <laughs> you go guys, carry on fire. L'employment comes from poor economic performance and lazy people. If you had a job, would you steal a car? Of course not. And if you had a high rise condo, a mistress, uh, and a seat on the board, would you run around speeding your name all over town and making a nuisance of yourself? Ma quei pacchetti sono. Mi dissocio! Mi dissocio totalmente da tutte le cose che stanno per succedere qua. Mi dissocio! Sì, sì, sì, parlo, parlo. Perle perle che non ti cagano anche striscia Ma sì no dai non si può It would give people mi Kill with Oh Il quindi, tanto male, non è andiamo subito. Speriamo che il render non se lo porti via. Quale prendiamo? E prego, ti i guess venga all got to make up your own minds should we be as wet as fish 0 dollari cioè ma tu capisci che mi hanno tolto tutti i soldi? Eh I free? I am free, non ho soldi? Capisci o oh, non capisci? Vengo subito lì, te lo faccio capire. Mm. Eh, guarda, <coughs> guarda. Riesi in guarda, guarda. Mm. guarda. Mm. Aspetta Come si fa a fare? Hai oh. visto? Fa come fa, eh, per papà, guarda. No. Oh, visto. Hai visto. Oh, bello. I pantaloni dove sono li pezzi? Non fare a botte? Ah, voglio fare a poco. A bello. A bello. Ah bello! Ti devi spaventare! Ah bello, tappo tua macchina. Ah bello! Cosa rallenti lente che c'ha l'altro dietro di te? Ma si sei! Sei buono, non è nessuno. Cioè, il clienti. Ah, mi sembrava strano. Cioè il cliente che era il tassista Ma hai tolto due di vita Ma cosa vuoi fare? L'ho fatto volare sì, tifì, tifì. Sì, Zitto No c'è cioè, un che L'ho fatto volare La che vuoi Dai vado Allora ragazzi Il video finisce qua Io sapevo che sto gioco avrebbe i poveri quindi Non mi aspettavo niente Ok, facciamo un litro decente. No oh, così E niente Tra l'altro qua si vede come tengo il telefono Ciao No così è troppo normale Facciamo tipo così e no Ciao a tutti Ci può stare dai